Da una parte il falco, dall'altra la croce e la erca, che sono due simboli che parlano ognuno a modo suo di un punto d'equilibrio. Se vogliamo dirla con i termini del pensiero, di un punto di scelta. Allora gran parte della nostra vita ordinaria noi la viviamo immersi nel pensiero completamente immersi nel pensiero il più delle volte dobbiamo fare uno sforzo enorme per chiamare il sentimento il sentire nella nostra vita ordinaria non parlo del sentire gli angeli gli antenati il cuore dell'universo parlo del sentimento che è la stessa cosa ma è molto più vicino, molto più ordinario. Dobbiamo a volte fare, a volte sempre, dobbiamo praticamente sempre fare uno sforzo immenso per toglierci dalla realtà schiacciata, estremamente compressa, bidimensionale del pensiero che capisce solo perché è il suo causa-effetto molte cause, molti effetti. I movimenti geniali si attuano con il pensiero, quindi non è da buttare via. Nel pensiero c'è una scintilla divina, nella intelligenza. Il punto è però che noi siamo educati in questo periodo storico, quasi obbligati a stare costantemente immersi nel pensare. Basti fare mente locale, che quando si ascolta qualcosa di molto interessante, che sia un discorso, si legga un documento, si legga un libro, si sta lavorando tanto, che richiede tanto pensiero, siamo così assorbiti dal pensare che a volte ci dimentichiamo che abbiamo sete, non ci accorgiamo che dobbiamo fare pipì finché non è impellente, non lo sentiamo più il corpo, perdiamo completamente contatto, figuriamoci con il mondo dell'invisibile, con il mondo interno dei nostri sentimenti, è tutta una serie di emozioni e di pensieri, che sono pensieri in un'altra forma le emozioni, è tutto un gioco di richiami e di equilibri su due dimensioni, sul foglio piatto, che non va male, per l'amor del cielo, è fondamentale pensare per stare nell'ordinario. Il punto è però che spesso ci troviamo davanti a delle situazioni, delle scelte, delle prese di posizione, delle prese di coscienza, cioè dei punti di incontro, dei punti d'equilibrio, dove le strade della nostra vita si intrecciano, dei crocevia se vogliamo chiamarli così, dove l'unico elemento che si tiene in considerazione, l'unica strada che si riesce a vedere è quella del pensare, non per scelta ma per mancanza d'alternative come ci fossero dei paraocchi che ci impediscono di vedere tutto il resto. Allora il fulcro centrale delle carte di oggi, che si è imposta per essere presa, è il falco. Il falco è il simbolo dell'angelo, l'angelo del cielo che ci accompagna da prima che iniziamo a incarnarci a dopo che abbiamo finito di essere incarnati. Sempre lui, non ci molla mai. Una fedeltà che noi esseri umani neanche ce la sogniamo. O forse sì, ce la sogniamo, perché in realtà così come sempre lui, sempre siamo noi. Quindi almeno lì forse riusciamo ad essere leali, perché non dobbiamo pensarlo, non dobbiamo deciderlo. Ecco, poi c'è la visione del falco, che è quella del nostro angelo, che vede dall'alto, che i paraocchi non ce l'ha, che vede la realtà esattamente per quella che è. Non la pensa, non la sente, non la percepisce. Ce l'ha e basta, perché i tre corpi gli stanno assieme. Beato lui, gli funzionano. Vive come essere completo. Quindi qual è l'atto che noi dobbiamo fare costantemente? Di andare a chiedergli aiuto. Di andare a domandargli cosa si vede dalla sua prospettiva, non a raccontargli cosa si vede dalla nostra. Perché lo sa che si vede dalla nostra, solo che invece dei paraocchi ce n'ha a disposizione tante altre, invece di una strada ne vede quattro, mi immagino ne veda 4000, dove io ne vedo quattro, invece di un corpo ne vede tre, chissà quanti ce n'ha lui di corpi, E non si fa da soli, bisogna chiedere aiuto e lì apposta, siamo qui apposta. Ora il punto è, ma io non so fare le canalizzazioni, non so leggere le carte, non so parlare con gli animali, non so interpretare i sogni, come devo fare a chiedere aiuto? Che significa? Mi metto e accendo una candela e aspetto un segno divino, a volte arriva, a volte no, e se arriva non lo capisco? Allora c'è un termometro interno all'essere umano che non sbaglia mai, è il sentimento che è il mondo del sentire. Parla il linguaggio dell'anima il sentimento. Come faccio a riconoscere una persona con cui vale la pena passare del tempo? Per i vantaggi che mi porta? Perché mi fa ridere? Perché mi colma una mancanza? Ci sono delle persone che quando le incontro il mio cuore si apre ma non solo il cuore, la pancia, il corpo, il sorriso. Ci sono delle persone che quando le incontro riconosco che lì c'è un'appartenenza, c'è una gioia di stare insieme. A volte è più facile, a volte è più difficile, ma se mi ascolto dentro c'è un qualcosa che non passa dal pensiero, che ha oh, una prospettiva più ampia, uno dice non ho mai avuto la fortuna di incontrare persone così. Non è vero, almeno qualcuna l'abbiamo incontrata. Se ci avete figli, sicuramente figli. Se avete genitori, e tutti ce l'abbiamo dei genitori, quando abbiamo deciso di nascere dai nostri genitori, l'abbiamo provata questa cosa e loro l'hanno provata per noi. Se no, non si sarebbe nati, non ci si sarebbe scelti. Se avete degli animali, domestici, ad esempio il gatto, il cane, questa cosa l'avete provata una per l'altro. Se avete un albero speciale o degli alberi speciali nel vostro giardino, vicino casa, nel parco della città, in un luogo particolare del mondo, questa cosa l'avete provata. Il sentimento non è una cosa che si impara, ce l'abbiamo da quando nasciamo. Quando siamo piccoli non decidiamo con chi vogliamo giocare per convenienza, certo poi c'è quello che ha il pallone, io voglio giocare a calcio, quella è convenienza, ma ci sono dei bambini con cui semplicemente ci piace giocare. Perché? Perché ci piacciono, non c'è un perché. Così come c'è della gente che non ci ha fatto assolutamente niente di male, ci vuoi stare con quella gente? No, totalmente no, esattamente come fanno i gatti. Non gli si fa niente di male, ma a volte non ci vogliono stare con alcune persone o con noi in alcuni momenti. Ecco la stessa cosa noi la sappiamo fare quando nasciamo, poi siamo costantemente triturati in questo cavolo di pensiero quotidiano tutti i giorni e quindi impariamo a chiuderlo quel canale lì e a usare sostanzialmente solo l'altro, perché dovrei trascorrere del tempo con queste persone, perché mi danno uno stipendio, perché gli devo chiedere un favore, perché c'è la macchina e io mi devo spostare. Perché, perché, perché, perché dovrei passare la vita con quest'uomo? Perché mi voglio sistemare e questo mi è messo bene. Perché dovrei passare la vita con questa donna? Forse non è la donna della mia vita, ma io voglio figli, lei li vuole. Mettiamoci insieme. Diventa, senza che ce ne accorgiamo, senza che lo facciamo apposta, diventa una seconda natura. Rendere strumentale il sentimento. Questa è una manipolazione, del sentimento. Ci sono poi degli incontri nella nostra vita, che siano con l'idraulico, che siano con il cane, che siano con il vicino di casa, con un perfetto sconosciuto che incrociamo per strada, che invece sono molto più liberi da un legame di convenienza o di interesse e riusciamo a viverli col sentimento. Come si fa a riconoscere quando incontri un maestro? Perché insegna vicino a casa tua? Perché tratta degli argomenti che ti sono utili sul lavoro? No, perché quando ti parla... Ti si apre dentro tutto quello che c'hai, i chakra, la pancia, il cuore, la mente, la vista, ti si apre tutto. C'è un riconoscimento. Se il riconoscimento c'è nel sentimento, allora l'intelligenza della mente è indispensabile perché se no non si riuscirebbe a capirsi, ad ascoltarsi, a creare le occasioni per stare insieme, a fare dei progetti insieme. Allora la mente e con questa, l'intelligenza più alta che abbiamo dentro, diventa importantissima, perché poi crocevia nella vita ci sono, le strade ci sono, gli incroci, la scelta delle direzioni ci sono. E lì interviene il pensiero, l'intelligenza pratica della materia, per sapere come realizzare quello che il sentimento mi ha fatto scegliere, quindi non c'è tanto da ragionare sui sentimenti, il sentimento ci sente bene ma non discute e quindi se c'è da fare 700 chilometri li faccio, trovo il modo per farli con il pensiero, ma non si parte mai al contrario, non si dice seguo un, una vicenda, un corso, per dire, o faccio un, un viaggio piuttosto che un altro perché cade in un giorno migliore. Ah, se l'universo l'ha disposto così sicuramente ci sarà un motivo perché l'universo mi guida. È una cagata, è una cagata pazzesca, è una manipolazione. Per sapere che cosa fare non si pensa, non si guarda il calendario, non si contano i soldi. Si va qui. Si guarda dall'alto senza che ce ne freghi niente. Se si può o non si può fare. Prima sento. Quando ho sentito, allora penso. E capisco se quella strada la posso seguire ora, più tardi se devo trovare un compromesso, se devo fare delle scelte, che priorità devo assegnare, organizzo, ma la visione dall'alto ce l'ho avuta. Non ho un dubbio che sia uno, da che parte devo andare. Poi trovo il modo per andarci e faccio tutte le mie scelte e tutti i miei incroci, ma sono leggeri, e anche quando sono pesanti sono alleggeriti dall'angoscia di dire costantemente ma sarà la cosa giusta, ma avrò fatto la scelta giusta, lo so e basta perché prima ho sentito e ho visto dall'alto e poi la mia intelligenza rende possibile il sentire nell'incarnazione tutto il resto sono stronzate, la vita non vi porta da nessuna parte, è un caos armonico, magnifico, intelligente, autoconsapevole, ma non se ne frega niente di noi, di noi ci dobbiamo occupare noi, con i nostri angeli, con le persone che amiamo, con le nostre guide, con i nostri maestri, con la nostra esperienza, non ci pensa la vita. Prima questo, e poi questo. Più la faccio semplice e chiara, e più sono leggere, pulite, senza karma le scelte, qualsiasi esse siano. Buon primo giorno della settimana di Natale. Si apre così il calendario dell'Avvento. A domani alle nove. Grazie a tutti.